Ebbene oggi, ciao a tutti ragazzi, noi siamo DiamondX e Marco007 e in questa parte di Super Paper Mario dobbiamo fare un nuovo livello del mondo 2. Mario e i suoi compagni continuarono a cercare se tracciando ogni anno. Ovunque guardassero però non c'erano segni di merluna, ma solo ragni e polvere di polvere. <ride> Dove si trovava la polvere di signora? Ah, forse da questa parte, disse Consiglia con la voce Mario. <ride> di Mario, cercando di tracciare il cuore puro. Con il terrore che gli attanagliava, i nostri eroi corsero lungo i corridoi. E quindi, praticamente camminavano sulle pareti, vivendo <ride> <ride> due e tre, la in banco. Oh no, da parte di Mario, su suppongo. Mario, non si fanno queste cose, disse Luigi. Luigi stai zitto che nemmeno ci sei. <ride> Appunto Luigi non appare in questo gioco. No! Uh, che cos'è? Un ah, passo! Sì. Che cos'è? Sembra un ragno. Io vado qui. Oh, let's sei! Cosa... Lì c'è Mimi. Non, non è vero! Sì, sarò in... sì. lì! Non è vero, dice Merlocchio! <ride> non parla così Merlocchio! Ecco qui! Io essere nuovo assistente! Prego di dire! Io ho il cappello fuori <ride> e hai il naso <la> anche! <ride> ah, eccomi, c'era su.. Io sì, stavo sul mio poster Ehi, hey, guarda, un blocco! Oh! Un attimo, c'erano dei tipi timidi! No! Sì, io ho visto! Stavano sulla cornice! Nia! Nia. L'hai rotto! Hai rotto il mio vaso preferitissimo! Polle. Avevo ah, quel vaso più di ogni altra cosa! E tu l'hai rotto! Gna! Gna! Gna! Oh, me la pagherai Vedrai Devi sapere che quel vaso costava un, un milione di gemme! Non è uno guarda a casa mia, l'ho comprato a 2 euro! Dimmi quel. dammi quel denaro ora, altrimenti non avrai scampo! No! Gemme? No, oh, no, no, no, no, Oh, no, credo no, no, che. No, no, no. Proprio che Mario no, ha. no, no, no, no. Con sé questa pa particolare valuta Pausa Immagino che non, non si tratti di monete Vero? Monete? Nessuno usa più le monete Ignorante Lo usate due minuti fa per comprarmi un gelato <ride> Le tue monete mi fanno schifo Allora, com'è que questa storia? Vuoi dire che non hai neanche una gemma? Quale gemma? Lo sai, la sai una cosa? Se non, se non le hai le guadagnerai lavorando! No! Io fin, sono già anni tragi. Finché non avrai sal, sal, saldato il debito Bastiola. Bastio, basti, basti, sarai uno dei miei schiavi. Oh no! Buona fatica! Puoi guadagnare gemme nella stanza del de generatore dell'ultimo piano? Quando, quando hai un milione, quando un milione di gemme, vieni a depositarle nella stanza di vento, sul, vento, sul <ride> di vetro. Lì, lì puoi anche controllare il saldo del tuo debito. Ora al lavoro, servi tu. Hai un debito di un milione di gemme. <ride> <ride> Francesco, sei ancora vivo? e Sei morto, però. No, vabbè. Ora sto giocando con oh consiglia sì, sì. Mostrami la porta da cui sono entrato. <ride> non okay. potete più ritornare. Lì c'è una carta. Jump. Says peach. Peach. Says jump. Carte un po' in carta, allora prendi un fungo e fai risalire la tua energia. Colpisci quel blocco per produrre un danno, non solo ciò, l'energia è al fondo. L'energia un fungo cosa costa 10 gemmi, così che guadagno da vivere. Quindi mangia, ok. nooo Perché non hai letto? Nulla stringe <ride> stringibile. se <ride> i funghi sono lungo per il gioco, il ghiaccio è orribile, Franco. Dovresti non farei se non avessi ponghetti. Nico, dovresti mangiare più un cibo salutare. Ah, ma dovresti mangiare più. Tu invece ti stai frustando. Ti senti di. Ciao giorbello. Vuoi sapere un segreto? Beh, immagino proprio di sì. Sgancia solo 100 giambelle, vale la pena? Le informazioni. Pago! <ride> Brutto giorbillo! <ride> Brutto giardillo! <ride> Ok, Mario, al lavoro! Come si lavora? Uh... All'ultimo piano ha detto, quello non è l'ultimo piano. E allora questi che stanno facendo, scusa. <ride> eh, ma, le, questa è la stanza per sapere il segreto. Quante persone hanno rotto il vaso di Mimi? <ride> la... quante, quante giorni ha sprecato Mimi per quel vaso, per, per tutti quei vasi? Di sicuro non costano così tanto. Si è la porta. E allora chiudila. Carta oh! protez protezione. No, bu. Non è una carta bu. Scusa, guarda. Si, sì, è, sì, è bu. Ecco qui, ho creato una attimo Hai spoilerato un personaggio. In un altro gioco. Cosa? Volevo farmi qualche incantesimo. Perché tutto andasse bene con la mia ragazza. E non ho mai visto per un Qual era la stanza? La prima. Io voglio entrare qui. C'hai la Allora, aspetta, fammi provare. Uh, allora, aspetta. Qual era? C'erano dei tre, dei sei e dei cinque. Dei due. O il Ah, mi sa che tutti i codici sono errati fino a quando non, ne... non... Te lo dice qualcuno. Lo dice errati. Ok, va bene. Insomma, qual è lo scopo di questo livello? Dobbiamo, dobbiamo lavorare. Andare. dobbiamo Saltate Salta tepidocchi! Pinocchi, io sto io ho letto. Perché Mimico non leggi? Il nostro capo a buio, almeno quanto le c'è dato, ci dà più potenza. Ok io ovviamente sono l'unico che lavora da solo veramente puoi lavorare per gli altri lavoriamo ah dovete prima parlare con questo tizio per lavorare se hai lavorato un casino e questo tizio non lo va bene ci sta dicendo sopra che possiamo fare soldi noi ovviamente siamo i migliori gli altri ogni ogni morte di papa salta ma io c'ho ancora fame, vado devo prendere di un maniera Ok, tanto qui ne andremo la andre Questa parte la velocità. Sì, ovviamente Quindi niente, ci vediamo quando avremo un, un po' di genere Perfetto sì. ragazzi, ora che abbiamo guadagnato circa 100 persone, Aia Proviamo ad andare da quel tizio che ci voleva dire un segreto, però prima Qua oh, potete vedere che sono 200 persone. E non una sola come sembrerebbe. Cioè più persone su un solo poco. Ok, andiamo qui. Aspetta, prima volevo andare qui, volevo vedere che cosa c'è. Cioè, un altro. quasi correndo, se non sai. No. Però qui ci sono persone che danno suggerimenti. Ah, vediamo, tu cosa hai da dire? Uh -huh, niente ah la stanza B. ah ok ah. perfetto, allora vediamo una Un gemma, bene Nostra. questa limone pieno di del passaggio stabilito controlla tutte le pareti di entrambi i lati su giù adesso sì, sì. ah wow, questo era il suggerimento. Ah. ok vediamo il tizio in, due, in 3D il bismo perfetto 10.000 eh. no tu sei un pezzetto. vai vuoi prendere tutti si so soldi e chi ce n'è? va al tizio dei 100 euro mm. perché lui almeno è un non è brutto come il ferro lui Cosa? non sta lì si che sta lì no che non sta lì <ride> Ma è, è questo, scusa? No, è quello di sotto. È il primo con cui hai parlato. Ok. Usa Peach. <ride> Perché è <ho> questo il bomba. <ride> tipo Mario ha lasciato una sorpresa per Peach. Peach, dice. Oh! Una, una bomba. Che cos'è? Sentiamo, cosa vuole? La mamma ti insegnava insegnato a fidarti del stranei eh? e <ride> intelligente codice accesso vip codice 5963 ecco appunto C'è un caso No io l'avevo scritto 5963 No 6, tu l'hai scritto no, 5369 Poi ci ho provato anche 5963 ah. Eh quindi non funziona Quindi non più. funziona a quanto pare Ok 5963 ricordiamocelo Devi prima pagare. Non voglio pagare. E poi ne hai pure 7 Non vuoi pagare. Perché dovrei pagare? Ok, andiamo alla stanza V. 5, 9, 6, 3. 5. 9. 6, 3. Ho già accettato. Puoi entrare. Ok. E quel lì non entra visto la porta aperta. No, no, no. Correte come non ci posso andare Inutili abbi Gira gira la ruota Non ne posso più Il gran capo Del buio più del prosciutto a Muovete con le gambette La giardellina è più potenza Si genera energia guarda, è guarda quello come corre Ficcio questo se corre <ride> <ride> eh, eh, sì, è eh. soddisfa, è velocissimo Però il generatore non va al massimo No, guarda. non va al massimo eh. Sì, sì, sì. invece No. no, cioè Mario... sto perdendo abbiamo... ma adesso dobbiamo fare la sua stessa fine che perché lui che corre così piano è più veloce di quello più veloce. Cioè, genera più veloce di quello è la di di stanza piccola forza energia si guadagna un sacco certo cioè, ottimo ma non sono nemico si sì, ma loro come hanno fatto ad averlo? come noi, cioè questo tizio è... E poi quel, quel tizio viene autorizzato ad essere pagato per dare quel codice E se lui sa il codice perché non viene qua? Ok qui praticamente qual è lo scopo? Dovete mettere una specie di elastico sul... Cioè dovreste mettere un meccanismo, qualcosa sul telecomando In modo che lo da solo il tasto Perché? Perché dobbiamo arrivare a 10.000 gemme Capito? 10.000 per farci sganciare il segreto dal tizio Oh, che ti prende? Ti manca il di da gerbillo? <ride> ma perché non leggi mai niente? Perché dice così, inutile, eh? dice sempre sì. Sentiamo <ride> Eh, ma... ma Si fa easy, vai, voglio lavorare Beh, ce l'abbiamo lo scotch, mi sa Vabbè non fa niente, lo facciamo male. E lo scenziamo, ci vediamo tra poco. Adesso vabbè uh, adesso facciamo così senza velocizzare, tanto manca pochissimo. Ma davvero? Buo. Tipo molti ti fermi, hai già fatto? Uh. No, mi fermo tra poco. Comunque un suggerimento. Uh, fare più di, di 10.000 gemme è praticamente inutile. Perché adesso lo scopriamo. Non ci servono più. Allora, vediamo il tizio. 9, no, ok. okay ci siamo. Adesso dobbiamo andare. Dobbiamo tornare dal tizio che ci diceva a 10 anni, Che è uno scroccone Quindi prendiamo Mario perché sennò non possiamo andare in 3D. Perché ha ah, detto Mario? È di qua, giusto? Sì, è di là. Però eh, va bene, c'è stato quanto volte viene detto. Eh. Allora, sì, va bene. Diamo i 10.000 giamme. Dopo noi possiamo pagare pure tutti e due i uh, Ok. Apri bene le orecchie. Vini stava facendo un pisolo e lo sentiva mormorare. Ha detto. Ecco, prendi, Vai a prendere il taglio. Non passare davanti e non toccare la telecamera. Grazie. Sì, sì, sì. 41262816 4126 2816 Non passare andare avanti, grazie 4126 2816 Rileggi lo, controlla 4126 2816 Perfetto Pensi che sia il numero del suo fidanzato qualcosa del genere? Non credo Cioè se mi ha dato un'informazione del genere per 10.000 gemme di sicuro di sicuro, chiamere... di sicuro. Di sicuro... No. Un chiameremo il cellulare e chiameremo il fidanzatore mini. Di sicuro è il numero di fidanzato. Ora, dove dobbiamo andare? Non lo so. Da lì. Ah no, lì è la, la... È la stanza dove stiamo. La... Un caloroso bella minuto. Una... No. Il piacere di vederti alla casa. Sì, cioè, però vabbè, la scuola. Sì, voglio vedere un sacco come funziona. Innanzitutto, grazie per aver accesso un prestito genere cosa posso fare per te? Rimborso ti amo non dice che ha un fidanzato però se dice ti amo scoperto ah quindi mi ruba leggenda sì. Dove non vedo. Okay. ok. Tecnicamente voi potreste anche uh, farle tutte manualmente, ma ci vorrebbe una vita, quindi noi noi abbiamo sbloccato un'altra trama. No. Dove? Mm. Eh un attimo, un attimo, vai giù, ma in quella stanza lì, però davanti alla porta di quella stanza. E metti con Mario in 3D. Dopo. Uh. Ecco qui, un baule grosso. Che ha sempre un pixel Conosci il si segreto. Tu non Sicuro? Io sì! Io no! Conosci dunque il segreto, compare allora, lo conosci? Si, sai, gli occhi socchiudi, immaginare i sforzito del mondo si dilegui. che. è cosa piace tanto che si sveglia? I senso dicono che tu sei l'eroe, wow, benvenuto compare. Le cattive notizie però mi pare che tu sia un po' corrente. Carenta quanto di vitalità. Non posso offrire e non poterà nessuno che non sia abbastanza vital. Ecco il piano, comparti. ricaricherò il tuo indicatore di vitalità in 10 secondi. Pronti procediamo. 1, 2, 3, 5, 4, 17. 3,5 milioni e 10 però se lo carico compare, se hai trovato la tua carica di piccola guarda, un sacco di piccola, si va bene, 2.000 anni fa in intanto ti ha pure caricato il, il coso del 3 d il mio cilicombo facci il segreto? no tirare <ride> <Chirai, ride> al nascondino <nostro> e <ride> è la più grossa scossa di vitalità che ci serve, dovresti provare ok qual è il suo potere? qualcosa che potremmo fare anche mettendoci in 3D però probabilmente ma se te. ci mettiamo in 3D siamo in 2D e quindi cioè praticamente l'unica cosa che cambia è la nostra visuale questa cosa non ha senso ho ragione compare Allora dove dovevamo andare? Non lo so non li. Bisogna fare i 3D nel piano sopra Come ti ha detto quel tizio là che voleva una moneta soltanto? Ti ha detto guarda su giù e a destra e a sinistra e in alto e in basso In mezzo e da qualche In mezzo oh. oh Ma puoi anche metterti in normale? No ma come ti puoi mettere in 3D in, uh, con Art eh? con Arch? Okay. Dove sono? Sniff, uh, sniff, uh, sento dorpice e È in quantità straordinaria! ho visto però quelle barriere elettrizzate faranno un, un gerbillo alla brace? Se solo avessi uno di quei pixel, come fai a saperlo? lui sa che esiste i pizza ma non può raggiungere naturalmente come vedete è impossibile Assane. ma così per qualche motivo è possibile perché siamo invisibili all'occhio unico però se noi camminiamo contro un coso sono... ci fa male oh no e invece così no per qualche motivo strano è stranissima sta cosa non ha senso però funziona se sente dritto? drip si sì. sì. perfetto marco il codice un attimo che foglio allora metti il codice acceso 412 28 16 Marco sei sicuro? mi sono sbagliato hai visto? no no no scusa ho okay, saltato un numero 4126 6 28 16 codice accettato Ok, Yeeey. Yeah, yeah, yeah. Quante saranno quelle gemme? Tipo 20? Mm -hmm. 50, 50. Una quarantina. Invece ho eh, ottenuto un milione di gemme. So. <ride> okay. Questo livello è il livello più insensato del mondo. E eh, sai una cosa? Mi sa che, mi sa che sottilino, come si chiama? Okay. Non lo useremo mai più. <ride> no, lo useremo. Quale realtà? Ma uh, chi va più lento? Ora allora, dobbiamo svoltarci nell'altro modo perché sennò no, non possiamo. Cioè l'artista può anche non darci più niente, l'abbiamo sottilino. No. Nel senso, il telecomando. Non so. Ma che. Scusa, fammi uh, capire se vuoi. Oppure, telecomando. Guarda, guarda, si scarica. <ride> Ma è stupida come cosa. Vabbè, vai tanto è appena finito. La... È stato finito. Ok, ciao. rimborso ah, il gel. So. Lascia che ti tolga tutto il gel. Davvero le tante? Gra davvero tante. Grazie, eh, per davvero tante. Grazie per aver ripagato il tuo prestito di gemme Completamente oh. Eh? Oh! Cosa? Oh! Come hai fatto a guadagnare tutte quelle gemme? Non è, non non è così so che non doveva andare Non lo sta so facendo con voce spaventosa non Lo sta so facendo con, voce... con voce Vabbè. <ride> no? Hai spezzato la mia maledizione, meravigliosa maledizione! Ti yeah. prenderò! Ah. B. Abbiamo ucciso un personaggio! Abbiamo ucciso il boss finale! No. Quel diavoletto ha, mal ha maledetto questa dimora! Ma chi era veramente? Sono preoccupata, dobbiamo trovare mia rura. No, io no. sono Mario <ride> Allora, ecco qui, vedi te lo stiamo usando <ride> <ride> Potresti fare così, però non lo fai. Devi fare così, devi fare come prima, però non funziona bene <ride> non, non, non, non, livello completato, fine Dunque, Livello completato fine! E niente, è andato! Quindi nella prossima parte di New Super Mario Bros. Wii, Paper, Paper Bros. Ci vediamo nella prossima parte dove faremo un altro livello. Ciao! Eh, si chiama Paper Bros perché piace la sorella di Mario. Ciao! Certo.